Bene, benvenuti, bentornati a tutti, sono diciamo, qui con Sottosopra. Eh, oggi siamo eh, per la rubrica dedicata a tecnologia e Società, siamo, abbiamo come nostro ospite eh, Sara Marino, eh, che è docente senior di comunicazione e media alla London College of um, Communication, eh, e che ringraziamo intanto per averci eh, concesso un po' del, del suo tempo. Lei eh, Sara Marino fa parte della redazione di Media Theory Journal eh, le sue tematiche di insegnamento sono principalmente centrate sulle sfide te teoriche e metodologiche poste dai da media digitali ed è particolarmente interessata a come i media si intersecano con le questioni di cambiamento sociale, innovazione e solidarietà la sua ricerca in particolare si concentra sulla relazione tra media digitali e spazi eh, trasnazionali identità dei migranti in particolare il diciamo, suo tema di osservazione e di studio riguarda le implicazioni sociali, culturali e politiche delle pratiche quotidiane di connettività fra i migranti europei e come queste eh, alla fine modellano l'identità eh, durante la diaspora e la formazione della, delle comunità appunto, stesse dei migranti, eh, cioè, mentre sono in paesi non, non di nascita. Eh, I suoi recenti studi sono stati pubblicati in riviste accademiche, tra cui il Journal of International Political Theory, eh, Social Media and Society e Networking Knowledge eh, Journal. Eh, prima di entrare a far parte del, del, college, eh, del London College of Communication, è stato docente di comunicazione presso l'Università di Bournemouth e il King's College di Londra. Uh, recentemente ha anche pubblicato un saggio no, uscito in, in autunno, uh, il cui titolo è Mediating the Refugee Crisis Digital Solidarity, Monetary Technologies and Border uh, Regimes. E proprio da questo, diciamo, quest'ultimo suo testo sarà uh, tema del, della discussione di oggi. Ecco, uh, innanzitutto ancora, grazie a uh, San Marino per essere con noi oggi. Grazie. E... A voi. E passo quindi alla, alla prima domanda. Eh, vorrei chiederle, innanzitutto giusto per dare un po' un contorno insomma, di quello di cui stiamo, stiamo parlando, vorrei chiedere in che modo la digitalizzazione, in particolare in seguito all'accelerazione degli ultimi 10-15 anni, ha finito per modulare un concetto molto noto, diciamo, nella, eh, soprattutto nella, nella letteratura, e nella diciamo, nel, negli studi diciamo, di, eh, politologici e, e sociali, su qual è il concetto di confine. E quindi vorrei chiedere appunto se può contornarci un po' questa, in cosa si è modificato questo okay. termine. Um, grazie per la domanda. Sì, um, ma um, qui c'è inizialmente, penso, un discorso storico da fare, che è poi quello che faccio anche uh, nel, nel mio libro, agli inizi del mio libro, che, che, ed, che coincide con l'analisi di come uh, i confini e la gestione dei confini um, è cambiata soprattutto post 11 settembre e una delle tante risposte e strategie adottate e, e in un certo senso è stata sicuramente la trasformazione di, dei confini in strutture sempre più digitalizzate e um, caratterizzate da tecnologie sempre più sofisticate e sempre più costose. E basti pensare appunto alla recente crisi dei, eh, dei rifugiati e eh, che poi è l'argomento principale del mio libro, dove abbiamo assistito alla trasformazione di fortezza Europa in eh, quella che è stata definita Cyber Fortress Europe, una fortezza digitale protetta da una serie di, eh, di meccanismi, sistemi e connessioni digitali come ad esempio eh, i controlli biome biometrici, Oppure eh, le tecnologie, tecnologie dell'identità digitale, tecnologie di sorveglianza, ehm, digitalizzazione delle pratiche amministrative, ehm, estrazioni di dati eh, dai, dai cellulari dei, dei, dei rifugiati per scopi ecco, di, di verifica eh, e di controllo delle, delle pratiche. Um, e, e, e poi anche più, molto più recentemente, ad esempio, l'utilizzo di sistemi di, di, di intelligenza artificiale eh, o l'analisi delle microespressioni facciali. Quindi in un certo senso ehm, sta diventando un trend quasi irreversibile quello di trasformare i confini in strutture sempre più tecnologiche, sempre più avanzate, sempre più tecniche Um, e questo trend lo dimostra il fatto che negli ultimi, negli ultimi anni uh, i fondi che la Commissione europea ha stanziato per la protezione dei confini e per la um, digitalizzazione dei confini sono quasi triplicati. E quindi questo è un trend che, che, chiaramente, che chiaramente vediamo. Uh, vediamo prendere piede, abbiamo visto prendere piede negli ultimi, ultimi anni e a questo anche l'intervento eh, di, di attori ehm, e di, di industrie e di organizzazioni private che investono in tecnologie e che provvedono, forniscono le tecnologie ai, ai governi e alle autorità politiche con conseguenti problemi a livello ovviamente di amministrazione e livello, a, livello, a livello etico che magari non dei quali parlerò per più tardi però sicur sicuramente una cosa di cui di, da quale parlo nel mio libro è proprio questa digitalizzazione fortissima eh, dei confini principalmente europei a scopo di ehm, controllo gestione e riduzione eh, dei flussi migratori no, no. Grazie, no. grazie mille e venendo eh, appunto un po' più ai temi appunto, del, del libro il più nello specifico dai temi dell'ultima ricerca. La sua ultima ricerca eh, basta, diciamo, discute molto del, del ruolo della connessione, di come essa venga eh, percepita dai, dai migranti stessi, in particolare, l'analisi si basa su delle interviste fatte principalmente, se non erro, ecco, a eh, migranti. Diciamo, Uh, a Londra, nella comunità diciamo, della diaspora sirane, siriana in seguito diciamo, alla guerra civile che ormai dura da quasi dieci anni e, il, il, qual è il rapporto con dei migranti con, con la connessione e se basta in diciamo, qualche modo essere eh, connessi insomma, per eh, essere in qualche modo consider considerabili autosufficienti e eh, qual è il rapporto dei rifugiati con la propria identità digitale e con lo strumento tecnologico, riguardo soprattutto allo stato di esilio in cui vengono a trovarsi? Sì, ma innanzitutto, secondo me va fatto un chiarimento, il chiarimento che poi anche mh, una, una, uno dei chiarimenti che faccio agli inizi della, della mia analisi è che quando parliamo di tecnologie e società, soprattutto in contesti come la crisi dei rifugiati o altri contesti comunque sensibili, è importante ricordare che le tecnologie sono principalmente uno strumento e eh, in, qua, in quanto strumento sono utilizzate chiaramente in maniera, in maniera diversa. Quindi è importante ed è fondamentale, soprattutto in questi contesti, in queste situazioni, contestualizzare l'uso delle tecnologie eh, nel, nelle dinamiche più complesse, sociali, politiche e, e culturali. Um, la risposta più semplice alla domanda ehm, se, se la, la, la, la condizione di connessione può essere considerata un, un, una forma di autosufficienza, la risposta è sì e no, in un certo senso. E, ehm, io ho intervistato tra il 2016 e il 2019 una serie di ehm, di, eh, di, di rifugiati siriani che sono arrivati sono arrivati a Londra negli ultimi anni proprio perché ero interessata a capire ehm, come loro utilizzassero i, le piattaforme digitali e i media che è una, una condizione, è una cosa estremamente fondamentale perché la voce dei migranti, la voce dei rifugiati è spesso e volentieri completamente ignorata e quindi volevo, mi era anche capire esattamente co cosa ci fosse dietro l'uso delle, delle tecnologie e in quali modi eh, venissero, venissero utilizzate ah, in, in contesti, in punti diversi dell'esperienza eh, del rifugiato. E la risposta alla domanda è sì, perché tramite le mie interviste ho potuto capire come, um, come le, le, le tecnologie, in particolar modo eh, i il telefono e eh, le piattaforme, le piattaforme social, le piattaforme di comunicazione sono estremamente fondamentali, estremamente cruciali ehm, in, fasi, in diverse fasi, sia in fase prepartenza, sia durante il viaggio verso l'Europa, sia una volta. Ehm, arrivati, arrivati in Europa e per questo motivo infatti nel libro distinguo tra tecnologie in esilio e tecnologie dell'esilio, technologies in exile e technologies of exile, perché gli, gli usi delle, delle piattaforme sono estremamente complessi e, mh, e sono estremamente importanti, tant'è che molti dei miei intervistati hanno più e più volte rimarcato il fatto che eh, le tecnologie sono state una risorsa assolutamente cruciale per loro a livello di eh, gestire appunto le, le questioni logistiche pre partenza a livello di um, controllare per esempio le news eh, in Europa per cercare di capire com'era la situazione durante il viaggio piattaforme come eh, Google Weather per esempio um, fondamentali per, per, controllare, per controllare il tempo oppure Google Translator per, per, tradurre, ehm, per tradurre comunicazioni fondamentali, soprattutto nel passaggio da, da, da paese a paese e poi una volta ovviamente arrivati, arrivati in Europa quando eh, il telefonino eh, non, è stato, non è semplicemente cruciale per mantenere le comunicazioni, le conversazioni con chi è rimasto, con le famiglie, i parenti eh, e, e, e, e la comunità rimasta in Siria, ma anche per iniziare a completare, a, ad attivare il processo di integrazione eh, in, in Europa, quindi assolutamente fondamentali in quel senso lì e a mio parere fondamentali ehm, nel senso di eh, dare ai rifugiati questa, sì, questa autosufficienza a livello di gestione molto pratica del processo di, eh, di viaggio in Europa. E poi c'è una dimensione molto più simbolica, anche i telefonini eh, spesso e volentieri sono anche utilizzati per documentare il viaggio e per mandare anche prove di sopravvivenza a casa, per, per insomma, far arrivare ai familiari notizie notizia che sì, si è arrivati in Europa o si hanno avuto problemi. Quindi, a livello di, di comunicazione e connessione assolutamente fondamentali. La risposta alla domanda però è anche no, perché eh, come ho detto prima, queste tecnologie e l'uso delle tecnologie va contestualizzato, quindi per quanto a livello individuale e personale eh, le tecnologie siano assolutamente fondamentali, vanno inquadrate in un contesto sociale e politico soprattutto che ehm, non... Che è assolutamente che so, procede su binari completamente, completamente diversi. Quindi queste pratiche di autosufficienza individuale vanno contestualizzate in un contesto politico fortemente discriminatorio, in un contesto politico in cui eh, la sorveglianza è la priorità principale, la gestione delle, di questa emergenza è la priorità eh, principale. E quindi nel momento in cui si deve passare dalla autosufficienza individuale, un percorso politico di riconoscimento di diritti, di riconoscimento di cittadinanza, eh, di eh, accettazione eh, e dei, dei flussi migratori, ecco questo, questo, questo passaggio non c'è o è altamente imperfetto, estremamente burocratico e caratterizzato da Episodi di razzismo e discriminazione che precludono qualunque forma di riconoscimento ehm, del, del rifugiato negli spazi eh, pubblici, eh, proprio nell'arena, nella sfera pubblica europea. Quindi la, la mancanza di questo passaggio rende questi episodi di autosufficienza individuale estremamente importanti, ma non sufficienti a trasformare questi percorsi in forme di, eh, di, di, di riconoscimento dei diritti eh, che sono chiaramente fondamentali. Chiarissimo. Quindi, diciamo, da una parte, se vogliamo, appunto, la necessità, insomma, di avere durante il viaggio appunto il cellulare, nonostante diciamo, sia poi un argomento, di, ehm, diciamo, molto utilizzato poi nel, da chi appunto attacca la, gli immigrati, i flussi migratori, no? come, il cellulare com, come un oggetto inutile. No? Superfluo mentre invece appunto diventa vitale e... durante appunto la, la fase di. Il problema di però di queste narrative qui che vedono nel, nell'utilizzo del, del telefonino del cellulare un oggetto superfluo in realtà, parlo anche di questo nel mio libro perché in realtà sono fenomeni, è questo un ulteriore esempio di discriminazione profonda, l'idea che il rifugiato con un telefonino in mano non sia una persona che abbia bisogno di aiuto, che abbia bisogno di supporto, una forma di discriminazione simbolica tanto rilevante quanto gli altri episodi di discriminazione ed è uno dei modi in cui ehm, a mio parere a parere di altri eh, come se si cerchi di anche di scaricare la responsabilità dei governi europei nel gestire ehm, eh, i flussi migratori quindi l'idea che eh, il rifugiato con un telefonino in mano sia un rifugiato che non ha bisogno di aiuto che ha soldi a sufficienza per comprarsi questi oggetti e quindi non, non ricade nelle categorie eh, di povertà che sono le uniche categorie probabilmente accettate è una forma di discriminazione, di discriminazione ulteriore quindi tramite insomma, la ricerca che ho fatto io pro volevo proprio cercare di sgombrare il campo da queste, da queste narrative estremamente ehm, eh, rischiose. Ciao. E, facendo un ultimo passaggio, nel, diciamo, negli ultimi anni anche diciamo le, cioè, sia sul lato diciamo umanitario insomma, delle, delle organizzazioni non governative sia anche le, le big tech a partire da Google e Microsoft si sono sono eh, stati sviluppati è stato abbracciato molto la, la questione appunto, umanitaria con, eh, finanziando dei progetti di connettività eh, proprio perché eh, cioè, appunto, come abbiamo detto come abbiamo visto insomma, eh, effettivamente c'è un, un bisogno una necessità anche legata a, a queste possibilità e, però ecco, volevo chiederle quali sono stati poi gli, gli impatti reali di questo che cosa non è positivo in questa ondata di, del Tech for Good mm. e, per esempio nel suo, nel suo libro cita come, come esempio di tecnottimismo eh, una, una frase eh, che dice dove gli esseri umani non possono andare lo possono fare i dati e cosa è, qual è il punto di debolezza di questo, di questo assunto? Sì, no, da un lato, uh, sì, eh, le, le, negli ultimi anni abbiamo assistito um, al coinvolgimento di industrie come Google, Microsoft e, e Facebook e altri, e altri attori privati nella, nella questione eh, umanitaria. L'impatto principale per me è stato proprio nel settore umanitario, un settore già eh, secondo, secondo molti critici, in, in, in, secondo molti studiosi in crisi, ehm, sia per eh, sia, insomma, la mancanza di, di fondi, sia per via di dispute interne, sia per anche un declino. Um, a, livello, a livello di fiducia, quindi questo ha aperto le porte al coinvolgimento di attori non strettamente umanitari, di organizzazioni private appunto come Google e, e Microsoft e il Big Tech in generale e questo ha agitato secondo me le acque dell'assistenza sanitaria già comunque um, scarsamente, scarsamente regolate. E, e sempre ecco l'impatto, uno degli impatti principali secondo me è stata proprio la, la, la, la, la confusione di, um, di, di responsabilità e di, e di ruoli nel settore, nel settore umanitario e nel settore umanitario um, politico, principalmente perché i principi che poi regolano l'assistenza la, la, sanitaria e l'assistenza umanitaria, che sono i principi di, di imparzialità, di indipendenza e neutralità, ma si accordano con le logiche che eh, regolano, ehm, che regolano le, le, le pratiche e i sistemi del Big Tech. Quindi, questa, questa convergenza di logiche completamente diverse, di interessi completamente diversi nel settore umanitario, è secondo me, è stato a mio avviso, altamente problematico, soprattutto quando poi a farne le spese sono eh, le, categorie, le categorie più vulnerabili. E quindi questo sicuramente è stato, è stato uno degli impatti, degli impatti principali. C'è stato poi, poi il discorso di, di questo tecno-ottimismo che io osservo nel libro, non tanto in relazione a... Um, al Big Tech ma soprattutto in relazione al, all'esplosione di um, soluzioni, di uh, applicazioni, soluzioni, progetti digitali avviati dal Tech for Good che non è solo il Big Tech ma è anche e soprattutto l'associazione di imprenditori e di uh, volontari, di umanitari Um, di, di, di persone nell'ambito del tech che dal 2015-2016 in poi hanno deciso di fare qualcosa, hanno deciso di um, investire le risorse e i talenti eh, nel loro campo per aiutare i rifugiati, soprattutto in un contesto in cui la, il supporto politico era, era mancante, per cui, il Tech for Good, il Tech for Social Good è stato appunto questo, questo sforzo del settore, del settore privato nel, eh, nel, nel, e anche l'ottimismo nel, nel potere delle tecnologie di offrire una soluzione più rapida, più efficace, più gestibile per la cosiddetta crisi umanitaria eh, dei, dei rifugiati. Ed è stata un'esplosione di app, come ho detto, dal 2015 in poi centinaia di app venivano eh, sviluppate quasi settimanalmente. Eh, molte di quelle poi venivano, um, eh, non, non venivano um, eh, seguite o, o, o gestite o um, eh, aggiornate con problemi eh, cruciali e critici per, per, per, per persone che si affidavano, che si affidavano a questa, queste app, a questi servizi per, per ottenere informazioni importanti. E, e quindi ecco, non, il mio tentativo non è quello di discreditare il, il tech for social good o l'apporto delle tecnologie in questo contesto particolare, però in contesti come questo secondo me le tensioni, le difficoltà, le problematiche soprattutto etiche che le tecnologie presentano eh, vanno analizzate molto profondamente e l'elemento umano è fondamentale perché... Ehm, in questo, in questo campo, in questo contesto particolare del quale parlo nel mio libro, l'utilizzo delle tecnologie sia per sorveglianza che per assistenza e sono chiaramente sono in un certo senso eh, limitate e eh, limitanti. E, e, e, e per quanto le tecnologie possono essere utilissime per alcuni motivi, infatti... Parlo anche del, delle opportunità che le tecnologie offrono in contesti diversi, però mh, ecco, mentre ovviamente poi ho intervistato anche membri del Tech for Social Good e eh, molte iniziative assolutamente ludevoli, però ehm, c'era ecco, questo sentimento, questa, questa, questa quest idea che mh, ci fosse qualcosa... Che mancasse in questo, in questo discorso tecno-ottimista il fatto che appunto le tecnologie eh, non, non possono essere adottate così in maniera indiscriminata: ci vuole un percorso di analisi eh, e anche di ehm, consapevolezza di quando le tecnologie sono utili e di quando non lo sono. E, il problema principale è un problema soprattutto etico e perché siamo, siamo di fronte a tecnologie che in realtà, soprattutto le tecnologie di sorveglianza riducono l'identità dei rifugiati a un numero e, e quindi perdono completamente di vista la storia individuale i traumi le tragedie che ci sono dietro, al, che ci sono dietro al, al, a quel numero per quello di quell'elemento umano è fondamentale e, Chiaramente l'elemento umano è stato perso perché, soprattutto a livello politico, le tecnologie sono state adottate per velocizzare i processi, però in questo processo di velocizzazione si è persa una narrativa fondamentale che è la narrativa umana. E questo, secondo me, in un certo senso, colpisce anche il tech for social good e questo ottimismo nei confronti del, del potere delle tecnologie nel, nel, nel fornire una soluzione a problematiche così complesse che vanno affrontate in maniera complessa, in maniera sistemica, quindi anche mettendo in moto una, una consapevolezza e una responsabilità principalmente politica. Senza questo tipo di conversazione le tecnologie da sole o i dati da soli eh, non, non riescono a non, nel lungo termine soprattutto sono problematiche. Altri problemi sono, come ho già menzionato, è la, è un altro problema è la, è la questione etica, in queste tecnologie dov'è eh, la persona che vogliamo aiutare, in, in, come l'abbiamo coinvolta o l'abbiamo coinvolta, dov'è la voce del rifugiato, sappiamo di cosa hanno bisogno. Quindi l'analisi anche dei bisogni spesso, spesso manca, manca in questo in questo discorso. Nel libro propongo questo concetto di mindful filtering un processo di consapevolezza e anche una raccomandazione non solo alla comunità, alla comunità Tech for Good ma anche alla comunità politica nel senso ogni volta che eh, ci affidiamo ai dati, ogni volta che ci affidiamo alle tecnologie dobbiamo chiederci se sono, sono davvero necessarie se davvero abbiamo bisogno di accumulare questi dati, come questi dati vengono utilizzati da chi nel lungo termine e, nel, nel, e nell'immediato come vengono archiviati Uh, che tipo di consenso è richiesto uh, o ottenuto o forzato ai rifugiati, sono tutta una serie di problematiche che vanno affrontate quando si parla di tech for social good, di nuovo la contestualizzazione è fondamentale in questo contesto, e la contestualizzazione è parte dell'elemento umano e dalla considerazione delle, delle implicazioni delle conseguenze di tecnologie e di dati su, uh, su, su, un certo, su una comunità di fatto. E, diciamo che tutte le, le problematiche che spesso ci, si citano, insomma anche del capitalismo della sorveglianza, di prendere gestione dei dati, chiaramente uh, in questo contesto hanno una sensibilità che è diciamo, esponenziale rispetto a quello che già è normalmente. Mm -hmm, assolutamente, sì. E venendo un po' il cioè, un letto di quello che ci hanno detto finora e ehm, appunto analizzando anche soprattutto le, la risposta all'ultima domanda. Eh, volevo chiedere appunto, citavo prima appunto la, eh, il mindful filtering, eh, però appunto come se può magari eh, spiegare un po' meglio quali possono essere le, eh, diciamo, le modalità per rimettere in moto per qualsiasi empatia di e di responsabilità sociale nel contesto attuale, se magari scendo un pochettino più nel dettaglio ecco. Sì, um, sì, questo è poi il concetto di mindful filtering, è un concetto che poi um, introduco verso la fine del mio libro e in associazione con il concetto di um, tecnologia etica. E Il mio tentativo è proprio quello di cercare di capire una delle grandi questioni dietro, eh, dietro il mio libro, è proprio... Il, il ruolo delle tecnologie e l'impatto delle tecnologie a livello politico e umanitario nel contesto di fortezza Europa e il mio interesse era quello di capire se uh, osservando nel, nell'osservazione dell'uso delle tecnologie possiamo vedere non solo l'idea di, no, di un'Europa un che esercita la sua sovranità e il suo, il suo potere e utilizzando tecnologie in maniera discriminatoria o in maniera anche, anche violenta per sorvegliare, per ridurre, per eh, rifiutare anche i flussi migratori. Volevo cercare di, di, di, di integrare anche una prospettiva un po' più Positiva, cercare di capire se, eh, se tramite l'osservazione dell'uso eh, delle tecnologie, possiamo anche ritrovare degli episodi di resistenza a Fortezza Europa, sia nel, nella maniera in cui i rifugiati utilizzano le tecnologie per, ehm, per appropriarsi eh, della. Del viaggio, della transizione verso l'Europa, ma anche eh, dal punto di vista umanitario, se in questi, in questi usi, in, queste, in questi processi tecnologici possiamo vedere anche dei, possiamo trovare degli, delle, delle forme di resistenza e di opposizione alle, alle dinamiche di potere di fortezza Europa. E quindi verso la fine del mio libro propongo anche una serie di raccomandazioni, come ho detto prima, sul sul sull'utilizzo delle, delle tecnologie in maniera, in maniera più etica che passano soprattutto attraverso la voce dei rifugiati attraverso il riconoscimento delle storie eh, più che dei numeri e, e, e alla domanda poi che poi mi sono posta agli inizi del, del mio libro è: c'è un, una forma di eh, resistenza a fortezza Europa chiaramente la risposta non è semplice ed è una risposta sempre aperta però è una risposta anche molto scettica in un, certo, in un certo senso perché di fronte alle tante opportunità ai tanti vantaggi che ehm, le tecnologie offrono per tutta una serie di motivi eh, ci, sono, um, ci sono una marea di tensioni che vanno, che vanno gestite e, e la prima di queste tensioni è proprio la contestualizzazione della, della crisi e crisi come un problema, come un'emergenza eh, che l'Europa si è trovata a dover improvvisamente fronteggiare nel, nel 2015 e nell'analisi nell di cosa questo concetto di crisi presenta, eh, a livello europeo, eh, l'opinione mia e di altri studiosi del campo è proprio che questa cosiddetta crisi dei rifugiati in realtà nasconde la crisi dell'Europa come progetto sociale, politico e umanitario stabile e la crisi di un'Europa che anziché aprirsi si è richiusa ancora più fortemente dietro i suoi confini, dietro i suoi muri, e un'Europa appunto fatta di, piccoli, di, piccoli, um, di piccole fortezze, ognuna chiusa al suo interno. Quindi nel, nel cercare di ecco, approfondire questa, questa tematica di uh, come mediare la crisi dei rifugiati, e la, il, il, il, problema, il problema che va posto è soprattutto politico, e um, dove, dove il discorso, sovranista dell'immigrazione zero ha creato più tragedie che altro e consolidato appunto la chiusura di questa, di questa, di questa Europa fatta da piccole nazioni ognuna chiusa, chiusa al suo interno e la mia proposta, che sembra eh, naiva ma non lo è, è di rafforzare il, il dialogo, va rafforzato il dialogo, va rafforzato il dialogo all'interno dell'Europa e fuori eh, dall'Europa. Ed è questo un dialogo fatto principalmente di ehm, riconoscimento delle responsabilità e riconoscimento empatico delle responsabilità. Quindi questo è un discorso che va oltre poi l'utilizzo delle tecnologie, ma passa anche attraverso queste, ma che principalmente vede ehm, nel, nel, nel, nell'attuale ecco, cosiddetta crisi dei rifugiati il fallimento di, di, di un progetto politico. E secondo me il dialogo va rafforzato e, e raramente si parla di dialogo perché appunto suona come una, una, una, un mito. Um, naivi in un certo senso ma in realtà eh, il, il potere del dialogo oltre confine nonostante i confini eh, è secondo me un punto di partenza eh, fondamentale ma per aver dialogo è necessario che ci sia più comunicazione in un certo senso che quello che, quello che manca anche gli, gli, gli sforzi della Tech for Good in realtà rimangono spesso e volentieri um, parte di sforzi individuali quando invece um, un, solo un riconoscimento politico può permettere agli sforzi del Tech for Good di avere un impatto molto più effettivo molto più nel lungo termine quindi ecco questa mancanza di dialogo che poi nel mio libro, soprattutto all'inizio del mio libro um, connetto a un discorso filosofico e storico molto più lungo molto più complesso e secondo me è fondamentale per cercare di ristabilire ecco, i contatti tra i diversi settori, settori della società e la mancanza di dialogo è un problema che è emerso in, in molte delle mie, delle mie interviste con, con i rifugiati dove appunto c'è questo senso che, ehm, che i rifugiati sono, sono principalmente o un'emergenza o un numero o ehm, un, un, un, un, un problema che va, che va gestito, ma dietro tutto questo ci sono, come ho detto, delle storie, ci sono dei traumi, ci sono, dei, ci sono delle. Ehm, c'è una ricchezza umana che, che, va, che va consolidata, che va rispettata, che va accettata, e che va riconosciuta, e questo parte da un senso di, da, da appunto dal dialogo, dall'empatia e dal riconoscimento di questa. Affective politics in un certo senso, quindi questo, questo concetto di, um, di, di, di affetto e di apertura nei confronti dell'altro, che è uno, dei, uno dei, dei problemi alla base di um, tante criticità che vediamo, che vediamo al momento. Ecco. Oh, chiarissimo. Eh, ringrazio molto la professoressa, se ha ancora un po' qualche minuto, insomma, da dedicarci a no. fenomeno che abbiamo spesso eh, che è, diciamo che è noto, insomma, eh, diciamo anche al grande pubblico rispetto al, all'effetto di internet e eh, di social media è per esempio quello del, delle famose bolle insomma, che vengono eh, cioè, amplificate in termini sia di posizionamento politico l'abbiamo visto in molte lezioni eh, negli, ultimi, negli ultimi dieci anni insomma, come eh, si siano, creano proprio delle narrazioni eh, parallele tra opposte fazioni, l'esempio più che più, più, più, più salta agli occhi è sicuramente quello che è successo nelle ultime elezioni americane, dove una parte effettivamente è convinta di aver avuto le elezioni rubate da con, eh, tutta una narrazione, insomma, che va a arrivare a set di pedofili quant e quant'altro. E quindi, diciamo, però, Internet al di là di questo, mh, sviluppa molto questi. Queste bolle, questi mondi che poco tra di loro eh, comunicano. Eh, nel caso appunto dei, dei migranti, dei migranti della, delle generazioni, appunto, c'è cioè, popolazioni che si vedono a vivere in paesi che non sono quelli loro di nascita, eh, dove già magari c'è cioè, anche lì una lunga tradizione, se, ripeto nulla di nuovo sotto il sole, eh, nel senso che le comunità emigranti, le comunità itali, sono lì da l'Italia diciamo, ai quartieri cinesi che c'è anche storicamente anche nelle, nelle città italiane. Eh, e... Diciamo c'è un fenomeno in cui l'internet stesso può essere utilizzato per eh, sia mantenere un legame forse con, con la, col paese di origine eh, attraverso magari anche ascolto di gruppi musicali, eh, la visione di film che magari un tempo era un erano molto più difficili da magari, recuperare, non so, per la comunità indiana, che so, i film di Bollywood magari con VHS erano più difficoltosi, mentre adesso magari eh, c'è una serie di filoni, insomma, ecco che, mh, che riescono molto di più a legare, il legame, eh, a mantenere ecco, un legame con il paese d'origine. Eh, quindi mh, la domanda che eh, viene spontaneo a fare è come questo eh, magari va a influire su una vera effettiva integrazione della, eh, dei, dei migranti dentro le, le comunità occidentali dove di fatto vivono ormai da tanto tempo e dove di fatto poi i loro figli vengono a mh, crescere e, e stabilirsi. Sì, ma... Eh... Anche, anche qua um, il fatto che il, il percorso, il percorso di, di integrazione quando si tratta di, eh, di osservare qualunque comunità, comunità di migranti è un discorso anche lì è molto complesso ed è un discorso che va gestito a, a stadi. Io mi sto occupando ora della, della crisi dei rifugiati, ma eh, tutti i miei lavori precedenti, le pubblicazioni precedenti sono principalmente focalizzate sull'integrazione della comunità eh, italiana, principalmente, principalmente a Londra. E quindi questo discorso di integrazione l'ho osservato eh, sia anche attraverso eh, il contributo delle piattaforme digitali, sia non... Ed è, e quindi posso dire che sì, è un discorso molto, molto complesso e è facile in un certo senso presumere che eh, il fatto, l'utilizzo di strumenti come il telefonino, ad esempio, o, o social media, eh, faciliti, più che faciliti più il mantenimento dei rapporti già esistenti che l'integrazione vera e propria nel contesto nuovo in cui il migrante si, si può trovare, che è effettivamente è una cosa che ho ritrovato anche nei, nei miei studi, ma c'è ovviamente un percorso successivo che va, che va, che va identificato. Nelle prime, nei primi stadi di integrazione sicuramente le tecnologie aiutano il, aiutano il migrante a a eh, iniziare il processo di adattamento al nuovo, al nuovo contesto, al contesto straniero e questo, e questo processo di adattamento passa anche attraverso il mantenimento dei rapporti eh, con il paese di origine perché aiuta, in, in base alla mia ricerca, aiuta il migrante a ad affrontare il nuovo, il, nuovo, il nuovo contesto in maniera meno traumatica in un certo senso. L'integrazione è sempre e comunque un processo traumatico, è, sempre un, è comunque un processo di adattamento. Quindi il mantenimento di rapporti in un certo senso familiari con casa, con amici e parenti aiuta a, ad aprirsi a questo nuovo mondo in maniera in un certo senso meno, meno traumatica. E questo c'è sempre stato, non ha niente a che fare con le nuove migrazioni, non ha niente a che fare con le tecnologie, anche negli anni 40, 50, e quando generazioni passate di italiani arrivavano a Londra e si stabilivano nella Little Italy, non c'erano le tecnologie, ma i migranti si, si mh, integravano o andavano, andavano a, a vivere ecco, in, in, in, in luoghi, in località dove c'era già una concentrazione di migranti italiani. E quindi questo senso di uh, passare attraverso un processo di um, riconoscimento della, della propria identità prima di integrarsi nel, nel, nel nuovo contesto c'è sempre, sempre stato in realtà, pre e post tecnologie. E, però dobbiamo poi andare oltre questo, questo, questi primi stadi e cercare di capire come poi il processo di integrazione evolve. E in realtà le tecnologie aiutano anche in realtà ad integrarsi in un nuovo contesto, creando opportunità di incontro eh, con altre situazioni completamente non familiari al migrante. Quindi in realtà e Il fatto che le tecnologie in un certo senso creino dei, uh, delle, de, delle, zone di, um, delle zone di scarsa integrazione è vero fino a un certo punto, può essere in un certo senso veritiero agli inizi, uh, appunto, perché, mh, in realtà il, il, appunto perché il processo di integrazione è un processo molto complesso e va a stadi. Ma quando poi si inizia ad osservare nel lungo termine come l'integrazione evolve, in realtà, eh, in realtà eh, il, poi chiaramente di nuovo dipende anche dalla, da, dal singolo ovviamente, da cosa il singolo cerca e dal tipo di opportunità che il singolo crea. Quindi ovviamente dobbiamo sempre contestualizzare di nuovo, però in base alle mie ricerche, e che sono proseguite poi, che non si sono poi concentrate eh, nel capito, nel singolo evento, ma ho sempre cercato di, di accompagnare la, mi, la mia comunità di studio nel corso degli anni e quindi ho proprio notato come in realtà il percorso di integrazione poi evolve e diventa molto più ricco, in base alle opportunità poi del singolo, opportunità lavorative, opportunità di socializzazione, anche in base ovviamente alle, alle condizioni abitative e quindi è, Molti altri aspetti vanno considerati che prescindono dall'uso delle tecnologie e di nuovo, di, come ho detto prima, non è certo un discorso nuovo e, e, e non è certo un discorso che va strettamente legato all'utilizzo delle tecnologie perché di nuovo anche le prime, le prime generazioni cercavano sempre appunto questo, questo momento di, um, di riconoscimento identitario prima in un certo senso quindi, quindi è um, quindi, quindi sì è un discorso molto molto più complesso va a stadi ma è sicuramente un percorso molto ricco che trascende nell'utilizzo delle tecnologie. grazie grazie mille per questa, questa risposta e... Io direi che insomma, il nostro tempo l'abbiamo utilizzato, spero al meglio. Ecco, insomma Ringrazio ancora la eh, professoressa Marino per, per il tempo che ci, ha, che ci ha dedicato. Ricordo ancora una volta il suo ultimo, la sua ultima ricerca, Mediating the Refugee Crisis, eh, che è eh, in lingua inglese, eh, pubblicata da una un importante casa editrice insomma, in inglese. Eh, a livello accademico e insomma speriamo ci saranno occasioni in futuro quando magari ricominceremo un giorno anche a fare gli incontri in presenza insomma eh, di modo tale da poter approfondire ancora questi, questi temi. Eh, la ringrazio ancora e Grazie. alla prossima. Grazie.